Ciao bambini! Oggi parliamo della Q. La Q assomiglia a una O con la coda. La coda? Ma no! È una mano! La Q è timidissima e vuole tenere sempre vicino a sé la U. La Q si lascia seguire solo dalle vocali. A, E, I, O Perciò useremo Q solo nelle quattro sillabe qua, que, qui, qua. Dietro il suono Q non troveremo mai le consonanti Perciò ricordate Q, U è la vocale che vuoi tu